Allora, secondo me l'aspetto preponderante del 2014 sarà ancora di più la parte del mobile SEO. Eh, di un cliente abbiamo gestito da pochissimo la, la migrazione del sito mobile e, e io ho visto Google presentare le URL mobile nel giro di 24 ore, che è una cosa che mai mi sarei aspettato. Visto come vanno le cose, eh, diventa sempre più importante per la SEO pensare in termini di usabilità, quindi capire l'utente che arriva sul sito che esperienza ha. Eh, maggiore l'esperienza, maggiore sarà la volontà dell'utente di parlare del brand. In un settore come il nostro dove la link building vecchio stile è ormai estinta le citazioni del brand diventeranno sempre più importanti come metrica per capire come un sito deve essere visibile sul motore. E, quindi dare una buona usabilità significa tenere l'utente sul sito e fare in modo che l'utente che sia soddisfatto rimanga e parli del, del brand. L'altra cosa importantissima è continuare a puntare sui contenuti. Quello che vado dicendo in molte presentazioni è più contenuti interessanti e meno fuffa, che è una cosa su cui insistiamo tantissimo, soprattutto con i nostri clienti di stampo corporate, perché non sono abituati a parlare di quello che fanno. Da questo punto di vista dobbiamo cercare di istruirli sulla necessità di cambiare la situazione.